Quindi salve a tutti, eh, quindi, come, come diceva Fabio, io sono, sono Marco Ferrara, sono un architetto, quindi eh, diciamo che la mia provenienza è, è prettamente appunto, legata alla professione, legata all'attività, poi mi occupo di, di didattica, di docenza, di formazione in generale e da, appunto, da ormai eh, quasi tre anni eh, io insieme all'architetto Marzia Filatrella eh, stiamo portando avanti quello che è un progetto, che è un progetto che vuole eh, portare alla conoscenza, alla diffusione di quello che è un, eh, non solo un, un sistema di strumenti, di strumenti utili alla professione, ma soprattutto eh, è una cultura, è un, in qualche modo anche una visione del. Eh, di, di un modello di società alternativo che sottostà diciamo, a quello che è, è nato sotto eh, un influsso che ora vedremo, parleremo tra un po' eh, di, appunto, di informatici che eh, hanno definito eh, quello che oggi conosciamo come software libero. Ora, parlare di software libero, in generale, parlare di software me ne, me ne rendo conto, eh, continuando insomma, a occuparmene anche con ragazzi giovani oltre che con professionisti. L'attività di software libero per l'architettura si, si sviluppa principalmente attraverso le collaborazioni con enti come Agape o, come, o con gli ordini professionali in particolare. E, e mi rendo conto ogni volta che parlare di software non è semplice perché anche se effettivamente sono ormai una trentina d'anni che il computer è entrato nelle nostre vite, di fatto c'è una coscienza molto molto scarsa eh, riguardo eh, la natura del software, riguardo a cosa parliamo quando parliamo di software. Allora per, eh, per essere un po' più chiaro, per cercare di essere compreso, eh, essere più comprensibile possibile, eh, invito chi sta seguendo eh, a provare a costruire un'immagine da un'immagine vorrei partire eh, provare quindi a immaginare tutte le eh, fotografie eh, che si posseggono pensarle tutte insieme tutte le foto fatte mh, quelle digitali con cellulare fatte con la macchina digitale piuttosto che eh, quelle stampate le, le foto del matrimonio della della festa di compleanno, della festa di laurea, della gita in vacanza, di eh, provare a raccogliere tutte le immagini, appunto, da noi prodotte attraverso dispositivi fotografici, anche cinematografici, eh, Super 8, VHS, DVD, ecco, tutta la nostra memoria, sostanzialmente, quindi eh, anche la memoria dei nostri cari, degli avi appesi alle pareti. Eh, prendere tutto questo... Mh, questo parco di eh, materiale che appunto racconta la nostra storia e di chiuderlo dentro un baule chiudere il baule a chiave prendere la chiave, la chiave e portarla all'azienda che ha prodotto l'apparecchio fotografico le aziende che hanno prodotto gli apparecchi fotografici con cui abbiamo fatto abbiamo fatto queste foto ecco di fatto questa è la condizione in cui ci troviamo in cui si trova chiunque utilizza, per la propria professione, ma non solo, eh, software non libero o formati, eh, proprietari formati non aperti. Ecco, eh, quando si parla di eh, software libero, eh, si parla spesso di efficienza, di gratuità, del fatto che si tratta di strumenti sicuri, eh, trasparenti che ci garantiscono da rischi ma in realtà quello di cui si parla meno ed è in realtà il motivo per cui è il caso invece di porre attenzione è il concetto di libertà allora devo farmi un po di spazio perché non vedo ok allora mh... Stavamo dicendo, avevamo questa immagine dove tutta la nostra memoria viene eh, tenuta sotto chiave da, eh, da un'azienda sostanzialmente, da più aziende che spesso stanno dall'altra parte dell'oceano. Ecco, sostanzialmente quello che accade è che noi per vedere questo materiale, per vedere le foto nostre, quelle che abbiamo prodotto noi, dobbiamo chiedere questa chiave a queste aziende che producono appunto, che hanno prodotto l'apparecchio e questa chiave noi normalmente appunto la chiediamo e dobbiamo rinnovarne la, la possibilità appunto di accedere a questo, a questo materiale attraverso dei sistemi delle licenze eh, le licenze che spesso sono molto molto costose siamo costretti a rinnovarli periodicamente anche se appunto il materiale l'abbiamo già prodotto e non abbiamo, eh, magari non utilizziamo più quell'apparecchio fotografico ecco dobbiamo immaginarci che mh, anche nel caso in cui riusciamo a duplicare le chiavi e quindi riuscire a eh, anche in maniera non lecita a, eh, quindi rischiando anche la galera perché di questo si tratta eh, appunto a poter forzare questo baule per poter accedere al nostro materiale di fatto non siamo comunque garantiti perché anche eh, anche diciamo continuamente queste chiavi vengono rinnovate continuamente questi strumenti, questi software, vengono, eh, vengono eh, eh, ripristinati in nuove versioni e quindi nessuno ci garantisce che la politica aziendale dell'azienda dell che appunto ha i eh, software, con cui, che produce i software che utilizziamo, che ha le chiavi del nostro materiale, non cambi e magari porti a delle eh, condizioni in cui non abbiamo più, eh, più la possibilità di accedere alle vecchie versioni questo è l'esempio per esempio di, eh, di cosa accade quando viene rinnovata la versione di un software continuamente ogni anno, ogni anno viene riscritto il codice che ci permette di aprire i nostri file in un formato in un formato specifico che è sempre nuovo e quindi sempre eh, da riacquisire, sempre da eh, <coughs> appunto da ricomprare sostanzialmente appunto dicevamo anche nelle politiche aziendali questo mh, è un esempio di un fatto abbastanza recente accaduto nel 2005 quando la adobe grossa azienda che produce photoshop produce eh, cioè, i più importanti strumenti per la produzione grafica e multimediale eh, acquisa, ha, ha acquisito la macromedia la Macromedia è un'importante azienda che ha, che ha tra i propri programmi a Flash, a eh, Dreamweaver e aveva anche Freehand. Freehand è un programma storico, io lo ricordo, il primo computer che ho visto diciamo, in ambito professionale aveva, aveva questo programma e cominciai anche ad utilizzarlo all'inizio, i primi Apple. Eh, ecco un programma storico che si occupa di, segno, di disegno vettoriale ecco quando la Adobe acquisì macromedia mh, chiaramente ci fu una preoccupazione perché la Adobe aveva al proprio interno al, diciamo nel parco delle proprie, dei propri prodotti illustrator un programma assolutamente analogo a eh, free end e quindi la preoccupazione di una comunità intera di utilizzatori storici di free end che avevano necessità di continuare ad aprire i, i file prodotti con, questi, con questo programma e soprattutto anche di non dover cambiare abitudini, di non dover cambiare interfaccia, di non dover cambiare strumento, ecco si sono trovati nella preoccupazione che il loro programma venisse eh, smesso, non si continuasse lo sviluppo del programma. E nel 2006 eh, la Adobe eh, garantisce con un comunicato che il programma continuerà ad essere sviluppato, nel giugno del 2006, nel maggio del 2007 la notizia è che la Adobe non avrebbe più proseguito nello sviluppo di eh, free end e tutt'oggi se, se andiamo sul sito della Adobe sul prodotto free end che, che comunque è ancora vendibile eh, la stessa Adobe comunica e invita i propri utenti a cambiare strumento forzandoli sostanzialmente in una scelta quindi una scelta che riguarda la libertà delle, eh, delle persone ecco mh, questa è invece una mail che abbiamo ricevuto io appunto il nostro studio poco, poco tempo fa un mese e mezzo fa circa dove una collega ci raccontava un fatto che è assolutamente normale eh, ovvero il fatto che eh, si trovava diciamo ad avere un parco di un, un, un, un archivio di file costruiti con un programma Vectorworks un, un programma di una versione non, non vecchissima stiamo parlando del punto della versione 2008 e nel momento in cui eh, si è trovata nella situazione di dover aggiornare il sistema operativo Perché solo aggiornando il sistema operativo poteva continuare a utilizzare al meglio il programma quindi per esempio accedere al Mac Store come eh, come, ci, come ci segnalava, ecco, non avendo compatibilità la versione che lei possedeva di Vectorworks, avrebbe sostanzialmente dovuto rinunciare al proprio archivio. E quindi la, la collega ci chiedeva se c'era una soluzione open, una soluzione gratuita, perché non era nella condizione, in questo momento tra l'altro, di poter acquistare una nuova versione di Vectorworks, soprattutto anche perché non lo utilizza più di fatto, chiaramente nella, nella nostra professione questo è un elemento abbastanza importante che bisogna considerare l'elasticità, la, eh, la necessità di essere liberi appunto di poter molto facilmente cambiare, cambiamo professione quasi eh, periodicamente, insomma ci occupiamo di cose che spesso hanno una durata abbastanza definita, ecco, e non avendo la possibilità di comprare un nuovo programma, beh, ha chiesto se c'erano delle soluzioni gratuite per poter aprire i propri file, i file che ha fatto lei, eh, sotto il formato WWX, La soluzione, purtroppo, non c'era, e di fatto eh, successivamente ci siamo risentiti. E di fatto, l'unica eh, cosa che poteva fare, appunto, questo, questo professionista era quello di tenere fermo il sistema operativo, bloccare la produttività di uno studio per continuare a poter accedere a quei file allora mh, quando stiamo a pensare no, se pensiamo a tutti i file che abbiamo prodotto da quando, da quando eravamo all'università eh, quindi formati come quelli che leggiamo formati proprietari ecco di fatto non può non venire in mente che si tratta di tutta memoria memoria che abbiamo prodotto in ostaggio chiusa appunto Secondo, eh, secondo le decisioni diciamo, eh, legate alle decisioni delle aziende, alle decisioni e anche alle fortune delle aziende, perché dobbiamo sempre sperare che eh, un giorno insomma, quelli che sono dei colossi molto facilmente accade nell'ambito informatico, crollino e con loro quindi falliscano e quindi con loro anche la possibilità di poter continuare a mantenere eh, fruibile il nostro materiale. Allora, mh, abbiamo detto un po' che cosa, è, eh, che cosa è essere utenti di software non libero, per capire invece come nasce, che cosa è invece il software libero dobbiamo fare due passi nella, nella sua storia, E partire dagli anni 60 quando eh, i computer non erano portatili, non erano neanche personal computer, erano delle grosse macchine che venivano vendute in leasing alle grandi università piuttosto che alle grosse aziende e quindi il software di fatto era, era legato all'acquisto, all il software non si spostava da un computer all'altro, ogni computer, ogni macchina aveva il suo software tarato su quella macchina e quindi la vendita di fatto appunto era una vendita che comprendeva l'assistenza, lo sviluppo, il debugging quindi era un sistema estremamente bloccato hardware e software vivevano insieme le stesse aziende che producevano l'hardware producevano anche il software succede nel 1969 per la prima volta la IBM azienda che ha il monopolio dell'informatica tuttora allora chiaramente anche decide di vendere separatamente software e hardware di fatto costituendo un, un passo, un passo assolutamente nuovo nel panorama di quello che era un, un mercato che ancora non era definito, e di fatto questo accade, cioè si comincia a definire, comincia a, ad aprirsi una prospettiva di mercato, quindi di eh, fare soldi, eh, rispetto a questo, a questo mondo, quello del software, non esistevano appunto le software house, eh, chi faceva hardware faceva anche software invece cominciano a nascere cominciano a svilupparsi sistemi operativi che hanno una grande eh, che hanno il grande merito di permettere ad un software di girare su macchine diverse su hardware diversi e, e quindi appunto quello del software diventa un mercato nuovo un mercato una, una sorta di eh, prateria da poter conquistare una, appunto una conquista eh, di un, uno spazio del tutto nuovo, del tutto vuoto ecco eh, tra l'altro come, come vediamo proprio in quegli anni anche, eh, anche le macchine cominciano ad essere più accessibili sono macchine che cominciano a nascere i primi mini computer eh, che poi diventeranno i personal computer che conosciamo oggi e quindi si tratta di strumenti accessibili economicamente e tecnicamente nel 1900 76 viene eh, riscritto il, viene fatta una riforma molto importante nella legislazione statunitense riguardo il copyright nel 1980 viene inserita in questa legge, quindi nel, eh, nel, codice, eh, nel codice degli Stati Uniti, dal congresso viene inserita eh, la protezione eh, con copyright sul software è la, la prima volta che accade ecco, dobbiamo provare a cercare di eh, ricordarci quegli anni, no? la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, viene eletta la Thatcher, viene eletto Reagan, e cresce un'idea di eh, mercato che non deve, essere, non deve essere disturbato, il neoliberismo, non bisogna eh, appunto porre dei limiti, lo Stato deve ritirarsi e quindi bisogna con concedere a tutte le forme di crescita, di crescita economica, di non essere in qualche modo regolamentate, considerando questi dei, dei laccetti, considerando questi dei sistemi che avrebbero inibito quella che era la, la mano che regola, regola la, la, libera, la libera concorrenza all'interno di mercato. Ecco, sono, sono quegli anni lì e quindi nessuno eh, si oppone mh, a quello che è una, un nuovo campo che, come, tutti, come tutte le novità, dovrebbe essere appunto regolamentato. Ecco, per vendere il software eh, ci sono insomma, un po' di problemi, ci sono un po' di questioni da, da risolvere. Per prima cosa è il fatto che il software non è, eh, non è unico, nel senso che il software ha una facilità di essere copiato. Il software è codice, il software il sono istruzioni, sono, sono parole, eh, e questo vuol dire che eh, non, è, eh, non è di per sé alienabile e allora bisogna trovare dei sistemi per rendere il software un, una merce vendibile la prima cosa che viene fatta è eh, l'utilizzo di licenze allora, eh, credo che se, eh, come, come mi sembra, eh, ad ascoltare siano dei professionisti nell'ambito pro del progetto, della professionalità del progetto quindi architetti, ingegneri, geometri eh, ecco, tutti noi abbiamo, ci siamo trovati di fronte a una schermata del genere. E per esperienza, per aver fatto questa domanda di fronte a centinaia di architetti, in, decine, in numerosi in una decina di ordini professionali diversi, ecco, nessuno ha mai letto quello che c'è scritto in questo accordo. Quando noi installiamo il programma, ci viene fuori questa bella scritta ci viene richiesto di essere d'accordo con quello che sta scritto qua dentro, non lo legge nessuno. Allora, per, per, insomma, per essere d'aiuto, eh, ne estraggo io qualche, qualche elemento utile. Allora, la licenza di utilizzo di AutoCAD, in realtà qui stiamo prendendo questo come programma, ma eh, le logiche sono abbastanza simili anche per gli altri programmi, impone nell'utilizzo del programma eh, delle limitazioni, quindi limitazioni per esempio di trasferimento, di noleggio, di prestito, cioè questo bene che abbiamo acquistato spesso pagando molto non è per esempio utilizzabile neanche come, eh, come bene che si può mettere a seguito di un fallimento di un'azienda non è cedibile e quindi diciamo anche se abbiamo speso molti soldi per acquistarlo, ecco questo, non possiamo metterlo all'interno del, eh, del cespite, è necessario a ripianare eventuali debiti, non è chiaramente possibile studiarlo, eh, non, è, eh, non è possibile installarlo su più macchine, una volta che lo compriamo siamo costretti a usarlo in una macchina, le ultime gli ultimi programmi ormai consentono un'installazione su un portatile e su un fisso, considerando che questa sta diventando insomma, una modalità normale, è legato alla territorialità, quindi se, eh, se lo acquistiamo in Europa è qui che possiamo utilizzarlo, ed è indicato con una vaghissima parola di limitazioni, eh, eh, appunto sono poste delle limitazioni non sull'utilizzo di chi usa la versione educational, quindi tutti gli studenti, ma eh, delle limitazioni sui prodotti, sui lavori prodotti dagli studenti. Di contro eh, la stessa azienda si, eh, si conserva, si, si, si riserva il diritto di poter richiedere una prova soddisfacente così definita dell'avvenuta disinstallazione o distruzione del, pro, del prodotto una volta che l'accordo in qualche modo termina, si riserve il diritto di fare ispezioni dentro lo studio, dentro il nostro studio tramite chiaramente preavviso e anche quello di divulgare quelle che sono le informazioni eh, sensibili, personali che abbiamo dato per stipulare un accordo a, a enti terzi. Ecco, eh, quando si parla di eh, software, in realtà oggi, ancora di più oggi, piuttosto che 10 o 20 anni fa, non si sta parlando solo di programmi, di applicativi, si sta parlando di qualcosa di più ampio. Eh, oggi la codificazione digitale ci permette di mettere sotto forma di codice, e quindi di software, la musica la letteratura eh, il cinema sostanzialmente tutta la conoscenza che oggi abbiamo è codificabile appunto attraverso, eh, attraverso la codificazione appunto digitale e quindi vuol dire che è conservabile eh, quindi tramandabile attraverso questa idea quindi noi quando parliamo di software dobbiamo cominciare a pensare al software come conoscenza, come sapere e allora faccio un, po di esempi, faccio un paio di esempi su quello che è il modo in cui questo bene, cioè quello del sapere, viene, eh, viene utilizzato. Questa è la licenza, la prima licenza di un software che è uscito un anno e mezzo fa, più o meno, un paio di anni fa, da parte della Apple. Un software molto, molto simpatico, molto carino, un software che permetteva di costruire dei libri, di poter fare dei libri con, con delle immagini, naturalmente, con delle... Con, delle, con dei video, con dei libri multimediali, dei, dei book, dei libri elettronici, degli ebook. Ecco, nella prima licenza di questo programma eh, era specificato che la vendita del libro, una vendita appunto a pagamento rispetto, nel, rispetto insomma, a, un, a un pagamento, se non veniva rilasciato gratuitamente, poteva essere distribuito unicamente attraverso gli store di Apple, iTunes, per capirsi. E nella, nella clausola chiaramente era anche indicato che eh, la Apple era l'unica che aveva a propria discrezione, senza alcun criterio specificato, alcuna, alcuna definizione altra, la possibilità di decidere se o meno pubblicarla quindi l'azienda si eh, garantiva semplicemente nel fatto di fornire uno strumento il controllo e l'esclusiva sui prodotti prodotti con quello strumento e sulla distribuzione chiaramente questo ha creato fortunatamente un grande eh, insomma, un grande dibattito una grande reazione da parte degli utenti apple che eh, hanno costretto a cambiare i termini della licenza ora la licenza mh, non, si è, non è tanto cambiata in realtà, però consente la possibilità a chi salva in un formato non iBook, ma in un formato PDF, eh, di poter utilizzare un proprio rivenditore, insomma di fare del proprio lavoro quello che, quello che si vuole, di essere libero di farlo. Come, come iBooks Author, appunto il programma di cui abbiamo parlato, è sempre di Apple eh, si può per esempio notare quelli che sono i termini attraverso cui noi possiamo utilizzare gli acquisti che facciamo su iTunes i DVD, i film la musica eh, ed è molto interessante vedere come viene descritto il bene il bene mh, culturale quando stiamo a noleggiare un film stiamo parlando di questo eh, è sottoposto a dei sistemi si chiamano DRM eh, che di fatto autodistruggono il bene se non è utilizzato secondo quelle che sono le regole date e dettate dall'azienda, dall che anche quando compriamo l'oggetto, quindi neanche nei casi di noleggio, ma quando lo acquistiamo e quindi dovremmo considerarci proprietari di quell'oggetto, siamo estremamente limitati nell'utilizzo che facciamo di quell'oggetto, quell non possiamo eh, copiarlo fino a, oltre un tot di volte, non possiamo utilizzarlo su... Eh, più dispositivi alla volta più di tot dispositivi alla volta e se lo compriamo con un prodotto quelli di ultima generazione della apple per una questione tecnica eh, non possiamo che vederlo su quel prodotto lì possiamo eh, appunto <coughs> Possiamo visualizzarlo solo sull'iPhone 4, eccolo qua. I film noleggiati attraverso eh, l'iPhone 4, l'iPad, l'iPod non possono essere trasferiti. Dobbiamo vederli lì. E allora, utilizzando una, una descrizione di Stefano Zacchiroli, che è un importante esponente della cultura del software libero. Eh, sì, siamo di fronte a un'idea di consumo della conoscenza di conoscenza come bene deperibile come bene, come merce che appunto possiamo eh, rivendere ma per farlo dobbiamo renderla appunto a scadenza dobbiamo mettere una scadenza su quello che è il sapere prodotto ora ritornando un po' a dove eravamo rimasti negli anni Ottanta, ecco all'epoca siamo appunto alla fine degli anni 70, inizio anni 80, hacker aveva un significato preciso che oggi è stato stravolto. Oggi noi conosciamo la parola hacker, gli attacchi hacker, eh, come una parola di gente cattiva sostanzialmente, di gente che eh, fa dei danni, eh, entra dentro i computer, li rompe, insomma, crea delle, dei danni. In realtà, in realtà la parola ha ben altro significato, ben altra origine. Hacker appunto è un termine che nasce all'MIT, quindi all'Istituto, al, al Massachusetts Institute of Technology, negli anni 60 e di fatto eh, descriveva una comunità, una comunità che era legata da dei valori, una comunità di informatici, oggi potremmo definirli smanettoni, gente un po' pazza, che amava giocare con il codice, amava giocare con le proprie capacità, di portare sempre un pelo oltre quelli che erano dei limiti, quindi alzare sempre diciamo, l'asticella delle, delle proprie sfide. Ecco, questa era una cultura, ed era una cultura legata anche a dei principi etici molto forti, che nulla avevano a che vedere con l'idea di, eh, di saccheggio, di vandalismo, di, di illegalità soprattutto. Ecco, succede che questo termine piano piano comincia a cambiare senso. Una volta che il panorama è quello di un mercato da conquistare, di una prateria appunto da, eh, da occupare, chi la occupa di già, chi pone degli ostacoli a questa, a questa conquista, di fatto deve essere considerato un nemico, un po' come eh, gli indiani, venivano considerati nella cinematografia eh, hollywoodiana fino agli diciamo, anni 50 fino a che non, si, non ci si è resi conto che la storia in qualche modo non, non era esattamente così non erano loro i cattivi ecco nel, tra il 1983 e il 1985 uno di questi hacker uno di questi informatici all'MIT, eh, decide di opporsi a questo sistema trova che questo sia un sistema estremamente dannoso, pericoloso, soprattutto quello che trova è che stava venendo meno quello che era il legame fraterno tra gli hacker, tra queste persone, queste persone che erano di fatto la, la mano d'opera, la, la forza lavoro più importante in quel momento, era da, dall'MIT, da, da Berkeley, da queste università che venivano presi eh, i principali produttori di software e, e quindi... Insomma, questi erano gli amici loro che però eh, dovevano sottoscrivere, nel momento in cui acquisì, venivano ingaggiati da un'azienda, dovevano sottoscrivere dei patti, si chiamano non disclosure agreement, quindi accordi di non divulgazione, dei patti di segretezza dove non potevano più definire, eh, non potevano insomma, rivelare a nessuno quello che era il codice sviluppato da loro stessi. Quindi tra l'83 e l'85 nasce il progetto GNU e la Free Software Foundation, nasce quindi il software libero ad opera e grazie a Richard Stallman. Il progetto GNU è l'idea di un software, un sistema operativo completamente libero, che fosse appunto basato su questa libertà di azione. È l'elemento chiave che ci permette di capirne e eh, di vedere appunto di, di capirne pienamente quello che è il senso e la licenza tutti i software liberi eh, diciamo, ci sono diverse licenze ma principalmente i software liberi vengono rilasciati con questa licenza la licenza GNU appunto è una licenza che si basa e lo fa in maniera mh, molto forte al punto da, da essere considerata virale come è e, si basa su quattro libertà, su quattro libertà da imporre quindi la libertà zero, libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo non solo per esempio in ambito non commerciale piuttosto che per studio, per qualsiasi scopo libertà di studiare il programma e di modificarlo questo vuol dire che bisogna poter accedere al codice il codice deve essere accessibile, deve essere rilasciato insieme al programma libertà di ridistribuire le copie del programma in modo da aiutare il prossimo libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente miglioramenti in modo che tutta la comunità ne tragga beneficio, ecco, oltre l'aspetto comunitario, l'aspetto di idea non egoistica, non eh, legata a un'idea di concorrenza di diciamo un mercato che in qualche modo detta anche quelli che sono i comportamenti di una società. Ecco, a parte questo, eh, come giustamente fa notare il Presidente dell'Associazione del Software Libre in Italia, che è un professore molto importante, assolutamente eh, pregevole come persona, eh, Renzo Davoli, dell'Università di Bologna, se leggiamo eh, programma, software, con quello che di fatto è, il termine che più ampiamente lo descriverebbe, cioè conoscenza. E se sostituiamo queste libertà, eh, cioè la parola programma, eh, alla parola, cioè la parola conoscenza, credo scusa alla parola programma, in queste libertà sostanzialmente stiamo leggendo dei diritti propri della Costituzione, della nostra Costituzione, libertà di eseguire la conoscenza, che vuol dire libertà di, di parola libertà di stampa, quella di distribuirla, la conoscenza, libertà di ricerca, che è quella di migliorare il programma. Ecco, quindi quando parliamo di software dobbiamo eh, sforzarci di capire che dietro ci sta qualcosa di molto più importante, sempre di più, sempre di più nel momento in cui eh, i nostri dati, buona parte della nostra vita oggi passa quasi direttamente, quasi unicamente nella forma del codice. Tutte le foto che mettiamo su Facebook, tutti i termini... Di servizio che non, non leggiamo quasi mai ma in realtà andrebbero fatti quando appunto sottoscriviamo un account con quel forum piuttosto che con quel social network. ecco abbiamo parlato di codice perché l'altra questione chiaramente che è stata necessario fare per rendere il codice una merce qualcosa di vendibile è quello di chiudere il codice allora diciamo molto brevemente che cosa è il codice allora, il codice è ecco, una serie di istruzioni abbastanza cioè, diciamo, non, non astruse, nel senso più, più o meno il codice si basa su delle parole, parole inglesi, con, del, con una sintassi specifica, ecco, per spiegarle in maniera molto semplice il codice è la scrittura del software, in qualche modo possiamo pensare al codice come alla ricetta della pietanza, la ricetta sta alla pietanza come il codice sta al software. Ecco ora io eh, mi chiedo effettivamente una volta che come, come viene fatto, come accade normalmente quando acquistiamo o anche quando prendiamo illegalmente un, un software, ecco quello che abbiamo noi è solamente questa parte, è solamente il software, solamente quello di cui appunto ci nutriamo ecco io non riesco a immaginare, non, ci penso spesso ma non mi viene in mente nulla eh, qualsiasi bene di cui noi eh, diciamo, facciamo utilizzo senza sapere cosa c'è dentro cioè noi non compreremmo mai una scatola di eh, biscotti piuttosto che un eh, pacco di pasta senza avere la possibilità di accedere agli ingredienti di sapere come sono stati fatti, di vedere che c'è una certificazione che garantisce che sono stati fatti secondo dei criteri, eh, diciamo, riconosciuti e accettati. Ecco, questo è quello che invece facciamo sempre quando utilizziamo un software non libero, ovvero eh, mettiamo dentro la nostra macchina, dentro i nostri computer, che spesso conservano anche dati importanti, eh, degli strumenti di cui non abbiamo idea di cosa c'è dentro e che a prescindere dalla buona fede che si può avere verso l'azienda che li ha prodotti, non è chiaramente immune da eh, difetti, difetti connaturati appunto al fatto che vengono prodotti da persone che quindi possono, possono sbagliare. Allora, quello che appunto nasce con Stallman è, è un'idea di un software, appunto di, di concepire il software in maniera diversa. Quello che però probabilmente non prevedeva immagino, non prevedeva Storman eh, quando appunto ha cominciato il progetto GNU e eh, è quello che è venuto fuori quello che è venuto dopo da, dal modello del software libero e allora tutti credo abbiamo sentito parlare se non utilizziamo, se non conosciamo direttamente eh, di Linux eh, che andrebbe più correttamente definito GNU Linux perché è un sistema che Linux è solamente il kernel, si appoggia su una struttura appunto che è quella del software libero, del software GNU ecco, dallo sviluppo, stiamo parlando dell'inizio degli anni 90 il 91 se non, se non ricordo male, Torvalds eh, crea e fa nascere un, un nuovo progetto appunto quello di Linux un progetto che ha grandissima qualità ma soprattutto quello che viene fuori è un, mo un processo, un modello di produzione differente un modello di produzione che oggi definiremo crowdsourcing cioè un modello di produzione che permette eh, a tutti di poter partecipare in maniera appunto, aperta il codice viene rilasciato e tutti possono farne quello che vogliono non dover chiedere il permesso a qualcuno e poterne fare delle distribuzioni o delle versioni autonome in questo modo la qualità, e non solo in termini, di, diciamo, in termini assoluti di qualità del prodotto, ma il fatto che il prodotto realizzato sia il più coerente possibile adeguato possibile a quelle che sono le esigenze di una comunità che lo ha sviluppato, ecco, questo è un elemento che non si può avere in nessun modo con un'azienda, un sistema centralizzato, quello che viene definito sistema bazar, come eh, pochi anni dopo la nascita di Linux, uno degli hacker vicini al movimento di Stallman definisce un sistema a bazar dove è tutto orizzontale e non c'è un sistema verticale, appunto quello che lui definisce a cattedrale, che è quello dei sistemi proprietari. Ma in realtà non parliamo solo di software, eh, Wikipedia oggi la conosciamo tutti, Wikipedia oltre a lavorare con software libero, perché è questo il... Il software utilizzato MediaWiki è eh, un software rilasciato con licenza GNU, ma soprattutto è un sistema di produzione, un sistema di produzione collaborativa orizzontale eh, che ha chiaramente le sue regole, ma che oggi ha prodotto quella che è una delle eh, enciclopedie, sicuramente la più grande mai esistita, la più, la più imponente, ma anche una delle più corrette, una eh, un'enciclopedia un di cui è stato accertato. Il grado di errore eh, è assolutamente comparabile con quelle che sono l'enciclopedia le storica o l'enciclopedia britannica. Ma non solo, perché è sempre su quel modello, sempre sul modello delle libertà di Stallman, che eh, sono nate le Creative Commons, eh, ovvero un sistema di, eh, mh, di copyright, in realtà non, non sono alternative, ma si aggiungono al copyright che in qualche modo liberano il copyright, che è una legge eh, che vige in tutto il mondo attraverso tra l'altro dei patti che legano il copyright di uno stato a quelli di un altro eh, e che impone automaticamente ad ogni nostra produzione un'esclusività un'esclusività di diritti di utilizzo ecco attraverso le Creative commons si è cominciato a poter pensare alla, eh, alla musica, al cinema la eh, stessa Wikipedia è tutta rilasciata sotto licenza Creative Commons come appunto come beni culturali che bisogna mantenere liberi, utilizzabili, che nessuno debba dover chiedere il permesso. E in realtà il modello di sviluppo partecipato, il modello appunto eh, di produzione open source è uscita fuori dall'ambito del software, dall'ambito dell'impalpabile, il progetto RepRAP, il progetto di una stampante 3D. Eh, che si auto riproduce almeno in parte almeno per adesso eh, è un sistema che ha lo stesso diagramma di sviluppo di Linux è un eh, chiunque può scaricare una reprap o le istruzioni per costruirla quindi senza acquistare nulla diciamo da un ente specifico e costruirsela, modificarla farne un'evoluzione un quindi quello che di fatto si viene a creare è un sistema Evolutivo, è un'ecologia delle idee, dove le idee si incontrano, e si riproducono si riproducono e generano nuove, nuove visioni, nuovi sguardi. Arduino è un altro esempio, molto famoso tra l'altro italiano, eh, di eh, hardware open source, hardware assolutamente adattabile, assolutamente anche autoproducibile e adattabile a quelle che sono le esigenze. Con Arduino oggi ci sono progetti di tutti i tipi, una scheda elettronica programmabile. Quindi quello che viene fuori è di fatto un diverso modello sociale, un modello che ha al centro l'idea di comunità, l'idea di utilità, di efficienza di quello che si produce, non ci sono sistemi che vincolano, che rendono, mettono un monopolio sotto, sopra eh, diciamo, un determinato ambito, ed è un modello economico di fatto sostenibile. Quando parliamo di Linux stiamo parlando di qualcosa che ha una storia di 20 anni, di oltre 20 anni. Wikipedia è nata nel, 2000, è nel, 2000, nel 2001, è nata Wikipedia. Eh, le Creative Commons hanno più o meno allo stesso modo oltre 10 anni, la Repra per il 2006. Questo vuol dire che eh, in tutti i casi stiamo parlando di progetti che hanno superato la soglia, che hanno superato eh, quello che è l'esame della storia. Progetti che hanno dimostrato di essere economicamente sostenibili. Quando si parla di software libero, di open source, eh, quello che spesso rimane oscuro, rimane non chiaro, è ma come fanno a, eh, a vivere, a, insomma, a sostenersi questi progetti. È un modello diverso di economia. È un modello dove eh, di fatto mettere eh, in mostra, pro, procurarsi, re, acquisire una, eh, una posizione all'interno di una comunità che è basata sulle capacità, che è basata sulla, eh, sulla reputazione dei, delle persone, ecco, permette di poter spendere in maniera efficiente che è appunto, eh, quelle che sono le proprie capacità, le proprie vere capacità, senza in qualche modo utilizzare appunto de, delle forme di monopolio che non permettono quella che è l'incrementazione dello sviluppo, della, appunto il miglioramento del, eh, dei prodotti, perché tanto non c'è concorrenza. Questi ultimi progetti OpenStreetMap e Open Source Ecology sono due bei progetti, molto, molto belli, molto, molto importanti, che appunto lavorano sempre sulle stesse logiche. OpenStreetMap è una mappa che ognuno può, eh, che uno, ognuno può incrementare ognuno può indicare che in quell'angolo ci sta una cabina telefonica piuttosto che un negozio ecco questo è un sistema che eh, di fatto permette anche ai paesi più, più lontani ai paesini, alle isole di essere eh, mappati perché ognuno può mettere la propria conoscenza a disposizione e rendere disponibile e quindi accessibile questo sapere è chiaro che anche eh, Google, Google Maps ha fatto un progetto estremamente importante estremamente valido ma non si può pensare che eh, la google abbia i mezzi per poter tenere aggiornato e mappare tutti gli angoli della terra cosa che invece attraverso questo progetto può avvenire open source ecology invece è un altro progetto di un, di un fisico di origine polacca eh, che pensa eh, che sia possibile lui Sta lo sta facendo, costruire e definire quelle che sono eh, le istruzioni per potersi costruire, per poter autocostruire, perché chiunque possa autocostruirsi, le macchine, le 50 macchine necessarie ad una comunità per essere autosufficiente, da un trattore a una macchina per produrre eh, mattoni crudi, a una paleolica, a una stampante 3D, a una fresa a, una fresa a controllo numerico. Ecco, eh, è un'idea un di sapere che viene messo in condivisione, molto spesso è un sapere che ha maggiore qualità di quella a cui siamo abituati, il costo di un trattore o delle altre macchine di Open Source Ecology è in genere eh, molto molto inferiore rispetto al costo di una macchina, eh, di una macchina appunto, che, che si trova in commercio, nell'ordine del una, un ottavo un decimo del, del costo e, e, e permette soprattutto di poter entrare dentro le istruzioni di quella macchina e quindi poterla aggiustare quando si rompe ecco. ora invece noi viviamo e abbiamo accettato quello che è un sistema principalmente basato su un monopolio su un... Controllo, una sorta di occupazione, appunto di tutti gli spazi che potrebbero essere liberati da questa, appunto, eh, questo sapere che può essere messo a disposizione. Allora, i costi di questo monopolio nell'ambito, per esempio, della professione del progettista. Questo è un set di strumenti minimi per più o meno per, eh, per, il, per un architetto, per uno studio, per un, per un progettista strumenti di scrittura, strumenti di, eh, di disegno, chiaramente, di modellazione ecco, diciamo che più o meno questi sono prezzi di, non, non aggiornatissimi un paio di anni fa, un anno fa circa eh, per ogni computer di uno studio per poter fare insomma, il minimo che serve per, per, avere, insomma, il, per poter lavorare ecco, servono 13.000 euro IVA, IVA compresa ecco eh, questa è la cifra che un giovane studente che esce dall'università deve avere per cominciare a lavorare e deve oppure deve farsela dare chiaramente da una banca e sappiamo che oggi se diciamo queste cose stiamo parlando di fantascienza allora diciamo che queste stesse funzioni sono fattibili spendendo zero almeno nell'ambito software si può lavorare degnamente professionalmente senza spendere nulla. Ora qua vanno detto un paio di cose, uno è che in questa lista ci sono due programmi freeware, come indicato, i programmi freeware sono dei programmi gratuiti, che sono gratuiti perché l'azienda vuole eh, veicolare il nome della propria azienda e quindi in qualche modo far provare la qualità dei propri prodotti il più facilmente possibile, il più, eh, nella maniera più ampia. Eh, ecco I programmi freeware con l'open source, con il software libero, non c'entrano nulla. Questo va, va detto, va chiarito, è una cosa assolutamente eh, insomma, che, bisogna, che bisogna spiegare, sottolineare mille volte perché... Eh, perché è giusto il motivo per cui ci sta in questa lista e noi oggi parleremo anche di programmi non liberi programmi freeware eh, è perché di fatto proprio a causa di uno di questi monopoli e ne parleremo alla fine dell'incontro dell quando parleremo di CAD Ecco, proprio quello specifico campo è un campo in cui è stata bloccata sostanzialmente la possibilità di sviluppo del eh, dei software open source per quel campo specifico appunto il CAD per questo le uniche soluzioni oggi professionalmente consigliabili oggi sul mercato magari domani non sarà più così ma oggi è così eh, sono appunto delle soluzioni freeware, delle soluzioni gratuite che hanno quantomeno un pregio il fatto di permettere a chi vuole fare la professione a un giovane che vuole entrare nel mercato di poterlo fare eh, senza aprire un mutuo che tanto non riesce e senza eh, e senza entrare nell'illegalità quindi rimanendo diciamo nella nei limiti insomma della, della legge e proprio di legalità facciamo una, una piccola precisazione queste sono eh, questi sono dati statistici che vengono elaborati ogni anno da un'azienda da un eh, da, da un gruppo di grandi aziende produttrici di software eh, che monitorano quello che è il livello di pirateria eh, in ambito professionale, quindi esclusi video, esclusa musica, solo in ambito professionale. Ecco l'Italia eh, viene eh, descritta come un paese dove un software su due all'interno di uno studio professionale è un software pirata. Ora, mh, io sono un architetto, ho visto diversi studi, eh, devo dire che io non ricordo di aver mai visto una copia di AutoCAD licenziata. Questo è perché è la normalità, perché lo sappiamo, perché siamo cresciuti dentro una cultura della, della copia pirata. All'università gli stessi docenti, i, i, per fare gli esami in qualche modo, diciamo, non non fanno questioni sulla provenienza del software utilizzato anzi sostanzialmente li impongono pur sapendo che sono software del tutto inaccessibili per uno studente e anche per un professionista almeno oggi. e allora appunto eh, quando si scorrono le, mh, le notizie che riguardano la pirateria eh, non manca mai la parola architetto all'interno di queste Informazioni appunto che riguardano, che raccontano le retate della Guardia di Finanza all'interno degli studi. O oh, per questa cosa, mi sembra, eh, mi sembra giusto sottolineare come, come mi viene spesso appunto, eh, fatto, eh, come notazione, eh, di recente negli ultimi eh, due anni ci sono state almeno un paio di sentenze della Corte di Cassazione che, ha dat che hanno dato ragione a dei professionisti, a degli architetti nello specifico, che utilizzavano software pirata, considerando eh, la pirateria, appunto, la legge la vedremo tra un po', è la legge quella sul diritto d'autore, che chiaramente impone, eh, impone delle pene solamente per un uso commerciale del, del bene piratato, eh, uso commerciale che eh, non è di per sé identificabile con l'attività professionale Quindi di fatto l'architetto non è un commerciante eh, non è un'azienda, spesso lo studio è professionale, comunque appunto è una natura giuridicamente differente e in un paio di casi è stato riconosciuto, stato riconosciuto che l'architetto vendendo la propria, eh, la propria prestazione e non eh, di per sé il prodotto eh, realizzato attraverso lo strumento lo strumento pirata non, non poteva essere considerato colpevole ecco questo è accaduto un paio di volte ora vorrei specificare eh, è vero che c'è chiaramente un precedente ma questo di fatto non vuol dire che tutti possono fare quello che vogliono perché questi articoli sono articoli veri articoli che parlano di multe molto importanti ora vedremo in che cosa si eh, esplicano quelle che sono le pene della, della pirateria e, e di azioni reali quindi eh, dico a chiunque appunto, consideri quelle, quelle, quelle sentenze eh, un, liberi tutti ecco, in realtà prima di eh, arrivare magari appunto, a, a un grado eh, della, di giudizio dove posso far valere il fatto che si può interpretare così la norma ecco, magari si può semplicemente evitare di arrivare a questo punto e quindi chiudiamo con eh, queste, quelle che sono le pene, giusto per avere un'idea eh, di chi appunto eh, utilizza materiale pirata, pene che sono eh, penali, quindi si tratta di un reato penale, la pena eh, della reclusione da sei mesi a tre anni, la, conf la confisca degli strumenti, il fermo amministrativo delle macchine, che vuol dire molto spesso... Eh, il blocco di tutti i file che stanno dentro quelle macchine magari a ridosso di una scadenza di una scadenza che magari se non si rispetta eh, impone poi delle penali da parte del committente quindi questo è un danno estremamente gravoso e poi ci sta anche il una sanzione amministrativa che equivale al doppio del prezzo di mercato delle, dei software questo vuol dire che per ogni software su ogni macchina e bisogna calcolare il doppio del valore per capire quanto si paga e quindi si raggiungono facilmente cifre assolutamente esorbitanti. quindi questo credo che sia sufficiente un po' per avere il quadro spero di aver detto un po' eh, quanto serve eh, quindi rimango direi che con, con questo concludo rimango chiaramente a disposizione per eventuali domande e ripasso la parola a Fabio